Simona la parola dieta mi fa venire fame ma com'è possibile Guarda è perché sei una persona normale infatti a me sembra assolutamente logico Parli di privazioni e tac Scatta il desiderio di ciò che non puoi avere, si chiama psicologia inversa. Meno male che almeno tu mi capisci! Certo, ti capisco! Invece, molte persone pensano ancora di dimagrire privandosi del cibo e dei nutrienti più preziosi. Non si arriva da nessuna parte così, ci vuole uno stile di vita sano a 360 gradi. E non solo sano, ma anche divertente, perché nessuno ha voglia di soffrire. Meno che mai, chi vuole dimagrire e rimettersi in forma lo dice anche chi ha partecipato alla mia masterclass di magrire in salute e senza dieta con la masterclass di Simona mi si è aperto un mondo ho imparato a volermi bene a gustare il cibo ho perso peso in allegria e mi sono sentita leggera anche nello spirito Daniela. È vero mia cara, con leggerezza si impara più velocemente e si ha anche più piacere nell'ottenere i risultati. Per questo ho creato la Masterclass di Magrire in Salute e Senza Dieta, un percorso di crescita e apprendimento oltre che di magrimento, dove impari a vivere uno stile di vita light che rimane tuo per sempre. Se vuoi rimetterti in forma insieme a me, facendo parte di un gruppo di donne motivate da uno spirito positivo, curiose di fare un'esperienza unica e migliorare lo stile di vita, allora la Masterclass Dimagrire in Salute e Senza Dieta fa per te. In anteprima e solo per chi mi conosce e mi segue da anni, ho deciso di realizzare un video training esclusivo, gratuito, dedicato a tutte voi che volete ritrovare voi stesse e il vostro peso ideale. Questo speciale video training sulla mia masterclass di magrire in salute e senza dieta sarà disponibile solo fino a venerdì 4 marzo. Iscrivendoti adesso Attraverso il link che trovi qui sotto potrai accedere gratuitamente al video training, ricevere tante informazioni utilissime, vedere le video testimonianze di chi ha partecipato a questo percorso e scoprire le fantastiche sorprese che ho riservato per te. E c'è anche un dono speciale molto prezioso. Iscriviti subito dal link esclusivo che trovi qui sotto, nel primo commento su Facebook o nelle info su YouTube attenzione voglio dire una cosa ciò che presenterò di cui parlerò in questo training è un metodo che ha un valore inestimabile mettere in pratica anche solo il 20 di quello che ti dirò potrà cambiare per sempre la tua vita per questo lo terrò online solo per pochi giorni a partire da oggi e non un giorno di più clicca qui e iscriviti subito al nuovissimo video training sulla mia masterclass dimagrire in salute e senza dieta bene adesso clicca il link nel video qui sotto o qui sopra o di fianco e accedi a tutte le informazioni